Oggi 25 aprile voglio ricordare la festa della liberazione, voglio ricordare l'esperienza di mio figlio Lorenzo, eh, Lorenzo Orzetti, Orso teco, che eh, è stato un anno e mezzo in Rojava nella Siria del Nord-Est ed è morto il 18 marzo del 2019 a Baguz eh, combattendo contro l'ISIS. Lorenzo si definiva un partigiano, un internazionalista e un antifascista oltre che anarchico. Ecco il suo essere partigiano voleva dire che voleva sapere, sapeva esattamente da che parte stare, aveva scelto di stare dalla parte di un popolo schiacciato, umido, oppresso e senza terra, internazionalista perché pensava che i confini non sono una cosa importante, quanto è importante la vicinanza con chi sta male, chi soffre, chi ha bisogno e pensava che lì ci fosse tanto da fare. Antifascista perché combattere contro l'Isis è combattere contro il fascismo, combattere contro la dittatura, combattere contro, eh, contro l'egoismo, il, il nero invece è, è a favore di valori che sono estremamente importanti, combatteva, quali la democrazia dal basso, la vicinanza eh, tra le persone, la, la parità di genere, l'economia condivisa l'ecologia sociale, tutti i valori che sono estremamente importanti. E per questi valori i nostri partigiani sono, hanno dato la loro vita nel 1944 e nel 1945 sulle montagne e tante persone poi in questi ultimi anni hanno dato la loro vita eh, in tante guerre, in tanti momenti di, eh, in cui c'è stato bisogno di loro. Il 25 aprile non è o semplicemente il ricordo di una disobbedienza contro una, un, un, un governo dittatoriale e anche il ricordo di un'obbedienza a dei valori importanti, dei valori che sono dentro l'uomo e fanno, fanno, lo rendono ancora più umano. Noi siamo sempre abituati a, non, a pensare che non ci sono cose importanti, invece dentro l'uomo ci sono valori importanti che fanno la differenza, riscoprire questi valori e dedicarci la propria vita, è quello che ha fatto Lorenzo e quello che hanno fatto i partigiani, quindi l'invito è a riscoprirli anche noi nella nostra vita. Ci sono tanti momenti, anche ora, che stiamo che stiamo affrontando una lotta contro il coronavirus, ci sono tante occasioni per cui possiamo veramente mettere in atto questi valori. L'egoismo è in agguato in ogni momento, l'individualismo è in agguato in ogni momento. Come diceva Lorenzo, solo sconfiggendo l'egoismo e l'individualismo possiamo veramente fare la differenza, possiamo veramente stare insieme a altri e, e portare un contributo. Lorenzo nel suo testamento ci ha anche ricordato che è importante non perdere la speranza. In un momento come questo, col coronavirus, che è in tutto il mondo, la speranza è estremamente importante. Ecco la sua esperienza, va ricordata come va ricordata l'esperienza di tanti altri ragazzi che sono morti, in questo, che, che hanno dato la vita e sono andati a combattere tutto il mondo a fianco del popolo culto. Ci sono anche qualcuno che è tornato e la nostra magistratura ha messo sotto inchiesta eh, eh, come Eddie, Jacopo e, e altri ragazzi, che, eh, Davide, Paolo, che altri ragazzi sono stati processati a Torino. Eddie ha avuto eh, la condanna alla sorveglianza speciale per due anni. Ricordiamocela e cerchiamo di dare una mano in questa, in questa sua situazione perché è veramente pesante, è veramente umiliante, è veramente degradante che la nostra magistratura l'abbia condannata senza che abbia commesso nulla a una norma fascista che è stata applicata per, per il confine e per la sorveglianza speciale negli anni, negli anni del fascismo. Quindi ricordiamola, affianchiamoci a lei e non lasciamola sola in questa situazione. Aumentiamo l'iniziativa e facciamo qualcosa. Vi invito anche a, eh, a stare vicino a tutti i popoli che in questo momento stanno affrontando il problema del coronavirus. Essere, fare, il eh, 25 aprile fare la liberazione vuol dire dare un'apertura una di solidarietà e di condivisione anche a popoli internazionali. Bene, vi saluto, vi auguro una buona festa, un buon 25 aprile.